Andreu e con Ciao. Alessandra Ciao. siamo al Parco Marinai di Milano in zona Corso 22 Marzo siamo qui sulla pagina Cosmo Fruttariano e Carpotecnia e Alimentazione Naturale ovviamente la pagina nostra è per la democrazia diretta e quindi ergo è, è marcatamente catalanista e Andreu sei qua è? È catalano parli italiano perché hai un genitore italiano ma sei catalano, vivi in Catalogna? e ogni tanto vieni anche in Italia. Assolutamente. E, um, ci racconterai tutta la tua esperienza che hai avuto anche il primo di ottobre, la Alessandra Gianotti farà qualche domanda ulteriore. E la nostra portavoce grillina. E, vuoi cominciare a fare qualche domanda? Sì, beh, volevo. Um... Intanto, dire come sono entrata in contatto con Andrea è stata, Voce più alta, eh? è stata una circostanza un po' particolare, nel senso che noi ehm, siamo tutti e due frequentatori di, di una chat in cui si parla di criptovalute. Quindi questo è un argomento anche molto interessante. Tipo il Bitcoin. Esatto, il Bitcoin diciamo che è il papà delle criptovalute, è la prima criptovaluta che è stata lanciata e poi da quelle adesso ne esistono innumerevoli, eh, ce cioè ne sono tipo 900, diciamo che le più famose sono tipo anche 5, di più, anche di più, eh, man mano che parliamo aumentano. <ride> e quindi è un argomento sulle valute del futuro e anzi lo propongo per, da approfondire magari per... Uh, per future interviste sia con Andreo che magari altre altre persone e quando ci sono stati gli avvenimenti in Catalogna avevo visto, ho notato che uh, c'era questa persona nel posto e gli ho chiesto di raccontarmi un po' uh, di approfondire l'argomento per sapere un po' di verità perché noi da qui avevamo delle interpretazioni magari di parte e lui gentilmente è stato entusiasta di farlo e dopo è venuto anche qui a Milano e quindi abbiamo colto l'occasione per farvi dire in prima persona da lui un pochino tutto, sia il percorso storico per cui si è arrivati a questo momento e quella che è la realtà attuale e i possibili scenari che si vanno ad aprire. Andrea è un nome è catalano? Mm -hmm. Esattamente, come ha detto Max sono metà e metà, mia madre è di, della provincia di Barcellona, mio padre è del nord Milano Uh, mi divido tra Milano e Barcellona e appunto l'1 ottobre mi trovavo a Barcellona in quanto iscritto della NSE, dell'Assemblea Nazionale Catalana Una delle due associazioni indipendentisti di cui hanno messo in carcere i due, gio due giorni no? poche, poche settimane fa e che purtroppo penso non vedremo per parecchi anni Tra l'altro per delle accuse abbastanza, abbastanza ridicole Um, detto questo ho accettato di fare questa intervista perché da Italo-Catalano ho una visione, uh, una visione molto uh, vicina della questione e su come questa viene vista all'estero, in particolare in Italia. Um, ho accettato in particolare perché spesso e volentieri veniamo dipinti come dei leghisti, come dei secessionisti fini a se stessi, noi non abbiamo niente contro la Spagna, chiediamo semplicemente un dir il diritto a poter decidere sul nostro destino in quanto... A democrazia eh, diretta. Esatto, in quanto portatori comunque di una coscienza nostra, una coscienza nazionale, una coscienza nazionale catalana, che quindi non dipende da rivendicazioni economiche, in quanto se uscissimo dalla Spagna usciremmo anche dall'UE e quindi perderemmo soldi, ma si tratta semplicemente di una rivendicazione culturale, una rivendicazione nazionale che non ha tra l'altro nulla di nazionalista. Ok, Ale, hai un attimo. Sì, c'è qualche moscerino intorno sì. per questo. <ride> abbiamo dai. voluto fare questa intervista eh sì, in un luogo all'aperto, in un parco che è anche una delle delle emergenze che sentiamo vicino nell'ambito del Movimento 5 Stelle già che ci sono, lo faccio anche perché il verde viene sempre sacrificato, specie nelle città abbiamo visto Milano. stuprati gli alberi là adesso esatto, siamo venuti ieri a fare il sopralluogo, c'era un bellissimo albero che adesso è stato abbattuto eh, comunque no, volevo eh, capire un attimo proprio qual era la storia della Catalogna, perché va definito come un popolo con una sua precisa identità rispetto a quello che è il resto della Spagna e poi dopo vediamo eh, quali sono stati i punti principali salienti storici che hanno portato a questo, a questo momento e cosa volete effettivamente mm. ora. Mm. Ok, partirei <ride> con una frase un po' ad effetto, sì. per spiegare un po' meglio che cosa sta accadendo non solo in Catalunia perché si parla solo della Catalunia ma l'intera Spagna è un po' una pentola pressione anche i baschi no un pochino anche i baschi e non solo anche i canari adesso rivendicano Ah, si sì? interessante eh, sì, mi raccomando sì, d'inverno quindi... andate sempre alle canarie esatto eh? e quindi c'è un po' di c'è un po' di maretta per usare un eufemismo ehm, ecco comincerei nel col dire che la Spagna fondamentalmente non esiste, mi spiego meglio, è un'invenzione, prima borbonica e poi franchista, è un paese tenuto insieme dal sangue. sangue. Posso però chiedere una precisazione, perché in Italia tutti conoscono il fascismo, ma... Mm -hmm. Po pochi conoscono veramente cos'è il franchismo. Il franchismo è il fascismo spagnolo, no? Assolutamente, che è durato fino al 74, eh, l'ultima, non vorrei sbagliare, dittatura europea, perlomeno fascista di sicuro e che è caduta, che non è caduta, si è disciolta, si è andati a elezioni cioè morto Franco morto Franco, non c'è stato un adeguato ricambio nel senso che le stesse persone che governavano con Franco ce le siamo ritrovate successivamente dopo. nel governo democratico sì, due o tre anni dopo e questo dice molto secondo me del, della Spagna cioè un paese che non è mai uscito da, dalla questione franchista perché noi stiamo chiedendo questa cosa? Perché ci definiamo, autodefiniamo, oltre che indipendenti, diversi? Eh, ci definiamo diversi perché abbiamo istituzioni che sono più antiche di quelle castigliane. Ci definiamo un popolo perché abbiamo una lingua, perché abbiamo degli usi e costumi, perché abbiamo una cultura. Adesso non starò qua a snocciolare ogni. ogni non lo so, ogni giorno speciale che abbiamo, ogni festa nazionale che abbiamo. Però siamo siamo 11 settembre, tra l'altro, 11 no? settembre, ce ne sono, ce ne sono diverse. L'11 cioè, che... settembre cosa era successo da voi per sganciarsi dall'altro 11 um, settembre che tutti conosciamo? L'11 settembre, adesso, non vorrei, adesso farò una mezza figuraccia, adesso non ricordo ah, benissimo, <ride> ma è stato quando, ehm, durante la guerra di secessione spagnola, Barcellona è caduta. Ah, Barcellona okay. ha perso la propria, la propria autonomia comunque l'11 settembre più conosciuto in realtà in Sud America è quello in cui hanno stuprato all'Ende e Kissinger ha, ha buttato giù diciamo che è una, una, un una, diciamo, una data particolare particolare assolutamente e, mh, quello che chiediamo semplicemente è rispetto eh, chiediamo che questa serie di umiliazioni finisca perché parlo di serie di umiliazioni? perché tutto questo deriva da un rifiuto un rifiuto che nessuno ha compreso tuttora della Corte Costituzionale nel 2008, quando appunto la, la Corte Costituzionale ha bocciato uno statuto eh, regolarmente votato dai catalani tramite il referendum e dalle Cortes Spagnole, dal Congresso de los Diputados Spagnolo-Castigliano di Madrid. La Corte Costituzionale l'ha bocciato perché eh, in uno degli articoli c'era scritto che eravamo una nazione. Adesso ah, vi, faccio, vi faccio un riassunto. C'erano le competenze dell'aeroporto del Prat, degli Uvragat, l'aeroporto di Marseille. Internazionale. Internazionale, la gestione alla generalità. C'erano due o tre tasse in più che potevamo gestire da statuto. Insomma, c'erano delle, delle, delle piccolezze, delle cose. ci accontentavamo di poco. Ecco. Questo statuto è stato molto bocciato. meno dei baschi, molto no, diciamo. molto meno, che dei hanno una struttura hanno molto di non solo fiscale, ma anche legislativo su molte più ambiti di noi la Corte Costituzionale appunto ha bocciato questa, questo statuto Corte Costituzionale che è praticamente nominata al 50% tra governo e Parlamento eh, indi per cui è una Corte Costituzionale palesemente politica insomma una Corte Costituzionale palesemente popolare in questo caso che sono appunto Popolari i polari sono... di, di cui si parlava prima per ehm... cioè, spiegare bene al pubblico, è come se alla fine della caduta di Mussolini tutto il cerchio magico di Mussolini e dei fascisti si ricandidava l'anno dopo sì. e noi ci trovavamo al governo con la democrazia cristiana. Assolutamente, Beh, Assolutamente. È che è più o meno quello che è successo. A grandi linee, è quello che è, quello che è successo con l'Alianza Popolare, che è stata la continuazione della Falanche, che era il partito di Franco che poi a sua volta si è trasformata nel Partito Popolare, che è il Partito Popolare attualmente... Per questo dicono che lui è, è, è, è, come dire, la discendenza del franchismo. Sì, sì, sì alla lontana, ma diciamo che c'è un rapporto molto stretto. Ok, tra... venendo... Allora, a, a, cioè, a, a, in maniera culturale, il franchismo ancora ha il governo. Ma le forze dell'ordine, per esempio quelle spagnole, no? la Guardia Civil, che sono i militari, no? le, le, le come i Carabinieri... La, no, sono tutto? i nostri Carabinieri, è un corpo militarmente organizzato. Più sì. la Polizia Civile Spagnola. Più la Polizia Nazionale. La Nazionale. È come se fosse la nostra polizia e star. poi abbiamo la Polizia Catalana, che sono invece eh, no, non hanno una tradizione franchista. No? Che non hanno assolutamente una tradizione franchista. Ecco, mh, so che tu mi hai accennato poco fa che eh, il modus operandi del poliziotto spagnolo che piglia Ordini da Madrid non è tantissimo cambiato da, dalla polizia franchista? Allora, Neno, se eh, veniamo al dunque, il primo di ottobre Partirei sì, con un aneddoto Io mi trovavo a Barcellona l'1 ottobre Barcellona città, par in particolare nel barri da Grazia che è un quartiere che... Un quartiere, mh, situato nel, nel centro nord della città di Barcellona ed è in assoluto il quartiere più catalanista il quartiere dove ci si aspettava una, una, grande, una grande presenza di polizia così non è stato se non per 3-4-5 elicotteri della Guardia Civile e della Polizia Nazionale che puntavano anche con dei fari, e facevano foto eh, insomma c'erano solo questi, questi elicotteri ma appunto l'episodio che vorrei spiegare è appunto questo ed è molto semplice. Io mi sono sentito insicuro vedendo appunto quella polizia, quel tipo di polizia. Barcellona quel giorno, ma non solo, tuttora... Eh... È in uno stato di occupazione. Ci sono e dicevi 15... anche gli accessi autostradali erano presidiatissimi. L'1 ottobre, quando si sono accorti che i Mossus non avrebbero fatto quello che si aspettavano, che è abbastanza. la polizia catalana? Sono sì, i esatto, i Mossus loro credevano e si aspettavano che i Mossus sarebbero andati a manganellare gente <ride> fra fra fra <ride> fratelli. <ride> esatto, <ride> o il proprio padre. Loro, loro si aspettavano dal governo centrale che queste persone facessero quello che dicevano. Chiaramente i Mossus hanno detto è più pericoloso fare quello che ci chiedete rispetto a non fare niente e non sono intervenuti ma questi 15.000 16.000 non lo sa nessuno poliziotti chiamiamoli spagnoli perché lo fanno loro eh, si trovano ancora nel, nel porto di Barcellona. E dormono su queste navi italiane? Dormono no? tra l'altro su Tratto navi italiane, un, Grandi navi veloci, male, sicuramente e Grimaldi, una. Sì, e forse Grimaldi. E Grimaldi, no? e Grimaldi e Grimaldi. Quindi è scandalo italiano, anche, perché eh, praticamente se noi andiamo ad analizzare il diritto internazionale, nel momento in cui tu appoggi una repressione fascista, sei colluso. Diciamo una decisione discutibile come minimo, sì, diciamo che da italiano non, non ne vado fiero, ecco, diciamo Perché di no, no navi ricordiamo che sei italo-catalano. Sì, no? sì, sì, sì, beh certo io navi private, e... navi private. però famose in Italia, no? le grandi sì, sì, navi. Ecco, quello che, quello che sta succedendo in questo momento in Catalogna, come dicono anche i mezzi di informazione, è che si sta creando una frattura, è vero però non come viene venduta dai mezzi madrilegni che alla fine sono quelli che comandano a livello informativo in quanto rappresentanti eh, del potere costituito e anche informatico per gli attacchi che avete avuto ai Sì, siti, tra no? l'altro abbiamo ricevuto attacchi da, da un po' tutti quei giorni ehm, la situazione è che si sta creando una frattura nel senso che si sta rispondendo a un problema politico dal punto di vista eh, giudizialmente cioè, eh, la gente, i catalani, non capiscono come il governo spagnolo eh, può pensare di uscire da questa situazione. Vi faccio un esempio. Il 21 dicembre si tornerà a votare. Se rivinceranno gli indipendentisti, che è quello che credo, e che è quello che tutti più o meno credono, ah, aumenteranno la percentuale, ah, sì, esatto. no? Cosa succederà? Cosa succederà? Se ne parlerà di nuovo o semplicemente li metteranno di nuovo in galera tutti quanti? Perché... Non vedo, non vedo una via d'uscita, la frattura la stanno creando loro. Quislemona Sembra e una piattone. situazione un po' gandiana, no? Che, eh che li, li mettono, cioè, ne, cioè un, avremo un altro pingemont. Pin, pin, pin, come si dice, pingemonte, pin è, è, è probabile, e, è probabile, anche lui subirà poi le conseguenze, no? Assolutamente sì, e si andrà avanti così all'infinito fino a quando non ci concederanno quello che vogliamo, cioè un referendum legale come hanno fatto in Canada o in Scozia, Scozia in questo caso l'Unione Europea deve avere un ruolo più, più grande e perché lo dico? perché i catalani sono tra l'altro parecchi europeisti quello che non capiscono è la risposta che hanno ricevuto dall'UE la risposta dell'UE è stata semplicemente è stata semplicemente ehm, la vostra questa, questo è un problema che va risolto nel marco costituzionale spagnolo che tradotto significa non è colpa nostra se il vostro paese è meno democratico di in Inghilterra e sì, Canada. Questa è una risposta una che a noi catalani non può andare bene. Vi sì, volevo fare una domanda: vi sentite ancora tanti europeisti? Perché noi esempio, no. in Italia abbiamo dei dubbi sul sentirci europeisti, se non, no, non ci sentiamo. No, no. C'è cioè l'Europa delle banche. L'Europa delle banche ha detto siete fascisti, ma noi stiamo tanto bene con i fascisti. Esatto, esatto. Il messaggio che è passato è questo ed è un messaggio. Cioè siete che... in spagnoli intendendo. Sì, i in sì, catalani sì. no ovviamente. Esatto, e sì, devo dire che c'è molto smarrimento anche sotto questo punto di vista. E adesso siamo anche molto curiosi di vedere come si muoverà il governo del Belgio in merito ai problemi che avrà nei prossimi giorni Puigdemont. Nei prossimi giorni vedremo meglio come si evolve la situazione, nel senso che l'UE non può far finta di niente, non penso che l'UE permetterà al Belgio di estradare in Spagna una persona che rischia 40 anni di carcere senza che fondamentalmente abbia fatto nulla di male verso una. Ma io penso che il Belgio se ne fotta dell'Unione Europea, no? il governo Fiammingo penso se ne fotterà di qualsiasi sì, cosa. Eh, però il, il problema è che mh, informandomi ho scoperto che l'estradizione eh, scusami, l, mh, la concessione dello status di rifugiato dell'asilo, scusami, dipende da una commissione che è centrale, non dipende dal governo fiammingo, quindi siamo, siamo, un, po in mani, siamo un po' in mano eh, a voglio andare. vedere i poliziotti una franchisti, una cosa, eh? franchisti che vanno no, se succedesse <ride> esatto. una cosa del genere mi dispiacerebbe molto per lui per questa persona a livello personale ma praticamente penso ne farebbero un martire sarebbe il nuovo Luis Kumpans in quel caso che io, non, non so se, se riuscirebbero poi veramente a trattenere delle reazioni ancora più, grandi. più forti sì, in effetti, quindi... forse aspetta sì. sottolineiamo questo passaggio perché probabilmente insieme all'Islanda questo è l'unico popolo al mondo che è riuscito a non alzare neanche un mignolo di violenza di fronte a una palese sì, e accanita eh, violenza fascista franchista che magari tu ci vuoi dire il primo di ottobre il famoso giorno del voto eh, abbiamo visto i video violenza su vecchiette sangue su vecchietti eh, mh, ci, tu dici la tua esperienza diretta tu hai fatto sei ore al tuo seggio e poi hai girato con la macchina sì ho girato con la macchina tra l'altro ero anche con eh, dei giornalisti italiani in particolare ah. una giornalista adesso vabbè non voglio dire troppo perché mh, sinceramente un po' il dente avvelenato nel senso che ah. Uh, nel senso che non ha pubblicato tutto ciò che poteva e dal mio punto di vista doveva pubblicare Beh almeno la testata puoi eh, dirlo Era della, RAI, era oh, della RAI. Ah, RAI Probabilmente diciamo che gli hanno detto che non si doveva fare il ecco, solito rispondere. scandalo questa... Anche il nostro controllo dell'informazione è in mano sulla Siamo saliti al 55 posto eh? non... Ah beh siamo migliorati di un pochettino, chissà cosa hanno detto quindi io adesso non conosco la giornalista e magari lei l'ha proposto anche alla redazione ma le decisioni redazionali vengono prese poi eh, dalle varie direzioni quindi eh, magari lei aveva anche il desiderio di farlo e non ha, non ha potuto mandare in onda tutto quello che era il suo materiale però noi sappiamo che questo materiale c'è e questo anche importante Vabbè, però comunque sì. è meglio sempre fare materiale con i blogger, con gli youtuber, come noi, che va in diretta senza censura. Esatto. Eh, quello che ti posso dire dell'1 ottobre è che fondamentalmente è stata una giornata molto caotica per entrambi i lati, sia, lato, sia per il lato catalano che per il lato spagnolo. Per capire eh, bene che cosa è successo bisogna... Mh, dire quello che è successo nelle prime ore di quella mattina. Nelle prime ore di quella mattina i Mossus e squadra hanno chiaramente detto con una circolare, e, e l'ha fatto Trapero, l'ex maggiore, eh, verso il governo centrale, che loro non sarebbero... Idolo di molti a... italiani anche, anche Trapero. Eh? Esatto, perché c'è un motivo, secondo me è stato molto coraggioso e razionale, nel senso che cosa, poteva far, cosa potevano fare i Mossus, come dicevamo prima i Mossus... Cosa, cosa avrebbero dovuto fare? Entrare lì dentro e manganellare la gente, magari il proprio fratello, il proprio padre, per tirare via, per rubare tra l'altro un'urna. Rubare un'urna. Un Questo cioè... era l'obiettivo di Madrid, rubare le urne. Assolutamente, assolutamente. La circolare di Los Lobos, che era, è, è, non era, è il capo, il comandante in capo di tutte le forze di polizia attualmente operative in Catalogna, che si è candidato nel 78... Eh, nelle liste di Forza Nuova la Forza Nuova Spagnola For Forza Nuova E ricordiamo famoso eh, nei Paesi Baschi per essere un torturatore di Baschi Sì diciamo che non ha una buona nomea ecco Tra l'altro poi diciamo anche di Baschi che tu hai incontrato Sì ecco mh, Beh prima, prima finisco Quello eh, esatto e, mh, Cosa stavo dicendo? Ecco eh, La violenza fondamentalmente è scaturita dal fatto che i Mossus non sono intervenuti Anche se e parlo come membro, da membro della, della NSA, l'associazione indipendentista di cui ho detto all'inizio che noi sapevamo già che avrebbero reagito in questo modo cioè in Catalunia la Guardia Civile e la Polizia Nazionale ma in particolare la Guardia Civile, ha sempre fatto una cosa sua e basta manga nell'area destra e manca. lo facevano durante la dittatura, lo facevano durante la transizione democratica quando c'era su Suarez che era pure un democratico lo fanno, lo fanno anche adesso noi come ANSE sapevamo benissimo che avrebbero usato la violenza, perché in Spagna la polizia, quella militare, ragiona in questo modo. Ragiona nella vecchia maniera? Ragiona nell'unica maniera che, che conoscono. Cioè no? quella che hanno imparato sotto Francia. Esatto, esatto. Non troverai un catalano nella Guardia Civile, cioè potete andare a spulciare ogni, ogni lista che, che, che potete trovare, non troverete un catalano nella Guardia Civile. Mm, per chiudere il discorso Guardia Civile mio zio è stato in carcere un paio di volte per aver parlato in catalano e non l'hanno arrestato in mosso su squadra, bensì appunto la Guardia CV. Detto questo, che anno questo? Eh, infatti... Durante la transizione, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma sarà stato il 76 o il 60. Ma 76. in un evento pubblico? In un evento... In un'università, sì, sì, ah, sì. era un ah. insegnante o docente. No, no, all'epoca era studente. era studente. Ah, era studente. Okay. Non era stato uno studente per aver parlato nella sì, sua, sì, sua sì. lingua di origine. Perché non si poteva, in Catalogna, sotto il franchismo, come anche nel Paese Basco, non si poteva parlare basco o catalano e non si potevano dare nomi baschi o catalani. Non a caso mio, mio nonno si chiama Francisco e, e mio zio si chiama Francesco perché mio, mio zio se l'è fatto cambiare dopo. Comunque per concludere riguardo all'Uno, eh, l'Uno io ho visto delle cose che non mi sarei mai aspettato di vedere. Io ho visto manganellate ah, in a, faccia. Al mio seggio proprio? Al mio seggio no perché come hai detto te prima, come mi hai ricordato te prima, eravamo in mille a, a formare un cordone di, di, di protezione. Quanti i baschi? I baschi erano poco più di 200 si sono fatti 300 km C'erano molti baschi, per quello all'inizio ti dicevo che questo è un problema che non è esclusivamente catalano. I media di Madrid lo dipingono come un, uh, un problema catalano, ma in Catalogna si parla di problema Spagna. Ci si sta chiedendo finalmente esattamente che cosa sia la Spagna, uh, che cosa significhi essere spagnolo. Nessuno in Spagna sa che cosa significa essere spagnolo, un catalano è un catalano, un basco è un basco, un galiziano è un galiziano, un extremaduregno è un extremaduregno. Nessuno ti dirà mai che è spagnolo, c'è un problema di fondo. Un problema di fondo che l'1 ottobre si è visto, un problema democratico Io ho visto gente prendere pugni in Quindi, pancia a, Ad altri seggi, hai fatto il giro con ad altri sì, seggi In particolare nella scuola LUL Che è eh, eh, nella parte, adesso non vorrei dirvi cioè, castroneria, ma nella parte inerme, est, no? Inerme Totalmente inerme e soprattutto anche gente di più di 70 anni io ho cioè, visto, Raccontaci le scene proprio Io questo. ho visto prendere pugni in pancia gente di più di 70 anni da poliziotti in tenuta antisommossa che potevano tranquillamente spostarli sempre con la forza ma spostarli insomma non, non c'era bisogno di, di fare quello che hanno fatto però l'hanno fatto e c'è un motivo c'è un punitivo, motivo era che era punitivo assolutamente perché loro avevano 20.000 poliziotti e tra poliziotti e agenti dei servizi segreti che lavoravano da sei mesi affinché questo referendum non si potesse fare. E gliel'avete messa nel culo però, no? E gliel'abbiamo messa lì, sì. e Tra l'altro in una maniera molto semplice, nel senso che loro cercavano le urne, mentre le urne le avevamo da un anno. Cercavano. Dove cercavano. Ma erano in casa di gente della <ride> NS. Sì. Cioè, comunque possiamo dire che Pugemont, se non c'erano le due grosse associazioni che hanno dato una mano indipendentiste, avrebbe fatto molta più fatica. Avrebbe no? fatto molta più fatica. Però.. Eh, mh, il fatto è che questo è un processo eh, nuovo, nel senso che qua in Italia, ecco, questa è una cosa secondo me importante, eh, si parla di populismo riferendoci a Puigdemont o ad altri leader catalani. Eh, il populismo è quando un leader sfrutta una paura o, eh, o anche delle, delle, delle correnti sociali, delle correnti civili per ottenere un qualcosa. Tipo i leghisti, no? Tipo i leghisti. Quando si ragiona in ottica di partito politico, si ragiona in questo modo. Quando si ragiona in ottica di popolo, e questo è il caso catalano, sono state le due associazioni indipendentiste a diventare talmente grandi dalla base a. A, a, a, a portare i, i movimenti indipendentisti ad ascoltarle perché la NSE è arrivata ad avere centinaia di migliaia di, di iscritti in un paese la Catalunya che ha 5 milioni e mezzo di abitanti quindi ehm, perché non siamo leghisti? appunto? Perché fondamentalmente non siamo un partito politico, siamo un popolo. Noi non abbiamo rivendicazioni politiche, è chiaro che è un problema politico, però non abbiamo rivendicazioni politiche. Cerchiamo e vogliamo eh, semplicemente essere rispettati, rispettati in quanto catalani. Siete trasversali rispetto ai politiche, politici, cioè potenzialmente in un futuro di una catalogna indipendente ci sarebbero poi magari varie parti politiche con più o meno sfumature, sì. ma tutte per l'indipendenza, la democrazia, la nella della popolazione. Poi ognuno, di, ognuno ha magari delle, degli approcci differenti a come va gestita la, la società, però il problema è con la, la Spagna vista come quasi un dominatore esterno? Se noi prima ci sentivamo una colonia, adesso ci sentiamo direttamente sotto occupazione okay, okay. adesso siamo, ci sentiamo proprio... Eh, ci sentiamo proprio occupati, cioè tu trovi i posti di blocco alla stato, del Colon, la stato di Colombo, a Barcellona per chi la conosce è alla fine delle, delle rambla, davanti al porto e te ti trovi i posti di blocco con gente col passamontagna, il mitra, le fiammelline per terra, i, i, i, i chiodi bucaruote, eh, di lato, in, in, nel caso servissero. Insomma, siamo in una situazione secondo me estremamente estremamente tesa. Vi sentite minacciati? Ci sentiamo molto minacciati. Io personalmente a Barcellona, da, da iscritto a ANSE, spesso e volentieri quando vengo firmato, perché mi è capitato, mi sento minacciato. C'è una, una caccia alle streghe, non è ancora caccia all'uomo, ma è un po' una caccia alle streghe. E temi che ci potrebbero essere conseguenze anche tipo in una rilasciare un'intervista come questa potrebbe avere delle conseguenze se mi inizia a sentire Di, un po' in colpa. diciamo che diciamo che Mm, sì, mm. quando vi ho detto di omettere il cognome, eh, così anche loro dirlo, lo sanno, l'ho fatto non a caso. Allora, amici, teniamolo d'occhio questo ragazzo, eh, facciamogli da. fatti boh, un fake su Facebook con, con cui puoi propagandare. Parlo, no, a proposito di questa di, delle due grandi associazioni indipendentiste, vogliamo spezzare una lancia a favore dei due Giordi che tu mi hai detto ieri eh, sapevano. A cosa andavano incontro? Tant'è tant vero che uno di due o tutti e due hanno fatto un video Nel quale dicevano se vedete sto video Vuol dire che i franchisti mi hanno incarcerato eh, Entrambi i giordi Giordi Sanchez e Giordi Couchard, Rispettivamente presidenti di ANSE Assemblea Nazionale Catalana e Omnium Cultural Avevano fatto dei video Prima di finire in carcere Perché appunto come dicevi tu sapevi, Sapevano che ci sarebbero finiti Questo perché? Per lo stesso motivo per cui sapevamo in anticipo che la Guardia Civile avrebbe, avrebbe usato la violenza l'1 ottobre eh, perché lo Stato spagnolo gestisce la cosa esclusivamente per via giudiziale. Per loro è un problema che non esiste, eh, come dicevo prima vedremo ancora come ragionano secondo me il 21 dicembre il 21 dicembre ci saranno nuove elezioni, se usciranno fuori di nuovo degli indipendentisti vedremo come reagiranno se reagiranno allo stesso modo insomma penso che il mondo capirà che c'è un problema enorme di democrazia nella Spagna Senti, Ma c'è possibilità di vederli fuori a breve o no? Secondo me no, penso che si faranno almeno 4 o 5 anni di carcere, penso i loro avvocati dicono addirittura sei, tra l'altro per delle accuse che non hanno senso in quanto non ci sono prove. Loro sono accusati di sedizione, che è un, tra l'altro un reato tutto ispanico, per così dire, eh, che prevede che qualcuno fomenti la violenza. Uno nell'assedio, come lo chiamano loro, alla Conselleria d'Economia, cioè al Ministero dell'Economia catalano, non c'è stata violenza e due, non ci sono tracce di eventuali ordini. Quindi, non sono, ma ci sono dei video che fanno vedere uno dei due giorni che dice spostatevi che i Mossos adesso faranno, faranno uscire, faranno faranno uscire cordone, gli dei catalani. Tra l'altro sì, sì, no? ci sono prove eh, che gli scagionerebbero ma che non vengono raccolte quando si sa che nel, nel processo penale bisogna raccogliere sia le prove che incolpano come anche quelle che, che discolpano l'accusato la cosa eh, che ci permette di chiamarli prigionieri politici è che si trovano in carcere a Madrid e voi l'italiano dirà Ah ma come a Madrid cosa cambia? No, perché questa gente ci parla del rispetto della legge quando loro essendo residenti a Barcellona sarebbero dovuti finire nel carcere della Model di Barcellona con un giudice, con giudice di là, esatto, eh, invece eh. si trovano incarcerati a Madrid e fondamentalmente non ci hanno ancora dato una risposta. Come se fossero stati estradati quasi, sì. diciamo, diciamo che li tengono lì. Ed, eh, probabilmente per evitare che abbiano più facilitazioni. Più agganci Sì, può darsi e non so volevo andare verso chiusura di, di questo incontro e magari ci rivediamo dopo che ci sono dopo il eh. la data del 21 no magari anche prima dopo sì, i primi uh, arresti visto dopo... che a quanto pare ci vogliono mettere tutti in carcere Parlo adesso del, i ministri che governo. non sono in belgio uh, andavano quando a testimoniare eh, tra oggi e domani oggi mm. mi sa se non sappiamo se poi li tratterranno secondo me li metteranno in carcere direttamente? secondo me sì, perché ripeto, eh, quello è il modus operandi e due, quel, questo è quello che vogliono perché loro vogliono paura signori eh. l'1 ottobre eh, io ho sentito dire a gente qua in Italia che è andata a votare sono andate a votare poche persone. Ecco, specifica sto ecco, passaggio, perché innanzitutto hanno votato 2 milioni e passa di votanti. Sì, di sì, due compreso il voto. Quindi già siamo quasi alla metà degli abitanti di Tra l'altro, sì, però sì, siamo già. Mh, raccontaci di come tu conosci gente che ha avuto paura sì, di andare a votare. Assolutamente, come potete immaginare se dalle nove e 9.30 di mattina vedi su tutti i canali principali all-news eh, Polizia Spagnola che manganella gente inerme. Chiaramente esclude automaticamente dal voto tutta una serie di categorie. Di centinaia, di migliaia di persone anziane, anziane, persone anziane donne, anche ragazzi. Insomma, quello che è successo l'1 ottobre è molto complesso, è estremamente complesso. Ma l'unica cosa che ha capito tutto il mondo è che le persone con le pistole erano solo da un lato. Senti, quindi ehm, quando adesso tornerai in Catalogna? io tornerò spero entro due settimane Credo. Ok, eventualmente magari potresti fare dirette col tuo cellulare direttamente su questa pagina? Sì, volentieri. volentieri. Per se c'è qualche manifestazione un importante. Un nota, perché no? Ci aggiorni e in cioè, questo caso non verrà tutto mandato in onda, non ci in sono tagli. Per quanto non siamo della RAI però vedrai che bene, questi bene. video circoleranno. No, anche perché ogni volta che le due associazioni indipendentiste chiamano la gente in piazza non è come in Italia che si possono muovere no, mille, duemila, diecimila persone. Lì partiamo dai 100.000 in su, no? Lì partiamo dai... Facilmente al milione si arriva, no? Lì partiamo dai 600.000 in su. Ah, tra l'altro vuoi ricordare che mi hai fatto vedere un'immagine di Barcellona? Sì. Il paragone grafico fra le eh, manifestazioni indipendentiste, uh, indipendentiste e unioniste, e unioniste come no? La chiamano, come le chiamano Praticamente loro. stavamo nell'ordine di 1 a 10. Sì, nel senso che loro hanno detto che alla manifestazione unionista hanno partecipato 950.000 persone, quando graficamente, quando graficamente a occhio si, a vede. Occhio, eh, si vede che non è, non è possibile, mentre in quella indipendentista che ha occupato due delle più lunghe e grandi strade, Avenidas di, di Barcellona... Barcellona tra cui... ha delle vie parecchio okay. grandi, in lunghe e larghe, abbiamo, cioè. a sensi unici come la, la, la, la diagonal o la meridiana, la venguta meridiana, completamente piene, il governo aveva detto in questo caso che c'erano 350.000 persone, poi se posso permettermi di dire l'ultima cosa, Vai. alla manifestazione unionista l'unico che ha parlato è stato un peruviano, che quindi non è molto rappresentativo del popolo catalano Cioè talmente non hanno rappresentatività Noi, che devono andare a... L'ho detto per via di quello che vi dicevo, cioè di cosa si parla quando si parla di spagnolo Cioè gli spagnoli, spagnoli stessi, stessi si vergognano a Gli unionisti a non avevano nulla da dire evidentemente in piazza Barcellona Hanno fatto parlare uno scrittore peruviano ah, Gli unionisti avrebbero dovuto essere un catalano che si sentiva, un unionista che si sentiva spagnolo Non ne hanno quindi trovato nemmeno hanno uno Non neanche un catalano che, eh. che voglia positivamente, attivamente essere... Spagnolo. Esatto, ma hai dato un assist per ricordare, dato che partiamo dal 11 settembre, che uno dei più grandi scrittori al mondo, Luis Sepulveda, scrittore cileno ma uomo di mondo, tra l'altro guardia del corpo di Salvador Allende, che quel giorno, fortuna per lui, non era al fianco di, di Allende perché ovviamente facevano i turni, e vive in Spagna da tanti anni, tra mi pare che non viva neanche in Catalogna. Ma lui ha marcatamente detto che eh, questa repressione franchista è fuori dall'epoca e dice che eh, dovrebbe, minimo, diventare una federazione svizzera la Spagna. Come minimo, da non su. credo basterà, ma sarebbe un, uh, un passo in avanti. Io credo che si andrà verso stati nazionali stati come la spagna con la globalizzazione secondo me sono destinati a a fantumarsi perché la gente con la, con la globalizzazione ha bisogno di sicurezza, esatto. ha bisogno di fiducia nelle proprie istituzioni non, e nel caso catalano la gente è stanca di corruzione, è stanca di non essere rappresentata, è stanca per fare un esempio stupidissimo di essere boicottata a livello economico, un esempio stupidissimo potrebbe essere quello che Iberia nonostante ci siano 350.000 sudamericani regolarmente residenti a Barcellona non abbiamo lì diretti per il Sud America, questo può far... Può far sorridere, può sembrare una stupidata, però se un volo nella capitale economica del paese ti costa 300 euro in più perché devi passare da Madrid, ha ah, un problema economico e politico. Tra l'altro, ricordiamo. Cioè, avevamo una situazione dei voli in Milano, Roma per via dell'aeroporto sì, Milano... un po' più morbida, diciamo. Sì. Però ci, ci è sempre, ha causato delle problematiche sì, economiche. Questo era un esempio stupido a cui, localizzazione: su cui ragionavo tornando in aereo da Barcellona. Mm -hmm parlando con un altro catalano che c'era in aereo ma pro le problematiche sono, sono tantissime sono tra l'altro ricordiamo Paese, Sud America che pochi sanno che non c'è solo la Svizzera, essere una confederazione di stati, ma eh, tutti gli stati sudamericani sono confederazioni di stati, dicevi che il caso specifico della Bolivia, Bolivia è stato plurinazionale, è plurinazionale ma la stessa Germania no, che molti qua prendono esempio okay. è una federazione di stati, ma la Russia è una federazione di stati, eh, c'è cioè solo Bizzeffe. Eh, io chiuderei sul fatto che tu dici l'Unione Europea non vi appoggia, d'altro Tajani, un no, uomo di, di Silvio, sì. di Forza Italia, pro-franchista, eh, eh, rappresenta l'Europa dei banchieri che si vendeva una volta questa Europa dei banchieri come l'Europa delle regioni ma non mi sembra tanto coerente assolutamente no? no, assolutamente no come Generalità, cioè come Governo catalano, ormai parecchi anni fa avevamo proposto una riforma federale dell'Unione Europea che non è stata nemmeno Sbagliata. non solo messa ai voti ma nemmeno, nemmeno discussa è un progetto che fondamentalmente rimarrà dov'è cioè in un binario morto un po' come le leggi popolari italiane che giacciono nei cassetti giacciono di Pazzarella come si anni. chiama? <ride> Pazzarella <Passarelli. ride> giacciono anni, anni, anni e poi riescono a far passare solo quelle eh, tipo il nostro Rosatellum Bis però questo è un altro film è un'altra puntata Dunque, chiudiamo, ringraziamo Alessandro allora. Gianotti portavoce M5S della okay. zona 9 municipio, municipio, municipio 9 municipio 9 di Milano, ringraziamo Andreu grazie a voi per l'attenzione e ci rivediamo in diretta magari o in diretta qua al parco marinaio un altro parco di Milano magari vicino a casa Gianotta e eh, da noi ci sono pochi parchi o direttamente in diretta da Barcellona se è il caso, se ce ne sarà bisogno grazie Andrea grazie, grazie, a voi. grazie ciao